nuovite tutorial vi mostrerò come realizzare il vestito orchidea in versione maglia e anche versione taglia M vi dico già che a differenza del vestito la lavorazione qui sopra è leggermente più compatta questo perché tra le maglie alte non ho fatto, tra il gruppo di 5 maglie alte non ho fatto le catenelle di separazione, quindi la lavorazione è leggermente più compatta rispetto alla lavorazione fatta per il vestito orchidea questa è la prima uh, modifica poi come potete vedere è corta quindi una maglia e in più questa è una taglia M, vedete infatti è molto larga, tenete presente che il mio manichino è una taglia 42 44 e questa è una 44 ma come potete vedere è molto larga, per poterla lavorare mi avvicino per farvelo vedere, io ho utilizzato il filato della linea Alice, la stessa che ho utilizzato per il vestito, però questa volta ho utilizzato questo fantastico colore blu che è il colore numero 35 e che ho adorato, voglio farvi vedere anche gli altri colori disponibili oltre a questi due uno più bello dell'altra. Questo è un viola, questo è un vinaccia Ci sono anche colori come il nero, come il mattone, come il grigio. Quindi veramente potete scegliere tantissimi colori per poter realizzare questa maglia. Per quanto riguarda la maglia, questa è una taglia, come vi detto M. E io ho utilizzato 300 grammi del filato. Eh, ogni gomitolo è da 50 grammi, ma ha un lunghissimo metraggio. Lavorando con un il numero 4 e un centro il tre e mezzo. Con un centro numero 4 sono andata a lavorare in la parte sopra lavorata quindi i due rettangoli che poi sono andata a cucire qui ad altezza spalle e sotto e poi invece con il 3 mezzo sono andata a lavorare il corpo della maglia questo per averlo leggermente più stretta però mi raccomando taglia l andate a lavorare con un uncinetto sempre nel numero 4 c'è la possibilità di fare sia aumenti che diminuzioni nel corpo quindi se avete un seno grande potete andare a fare delle diminuzioni in vita facendo sempre eh, due maglie chiuse insieme io vi consiglio di farla lateralmente quindi non avanti e indietro in modo che non si noti troppo ma si noti solo lateralmente e poi potete rimaggiungere le maglie alte se dovete andare a lavorare sotto oppure potete fare il solito giochetto dell'uncinetto iniziate a lavorare sempre con il 4 per il seno lavorate con il 3 mezzo fianchi in modo tale da stringere un po la lavorazione e ehm, scusate vita e quando raggiungete l'altezza dei fianchi tornate a lavorare con un 100 del 4, anche 4,5 però io non ce l'alice lavorarlo con il 4,5 non lo consiglio tanto quindi preferisco che magari devi fare degli aumenti piuttosto andare a lavorare anche con il 4,5 questa creazione è stata fatta perché l'ho realizzata appositamente per una di voi eh, che mi ha chiesto di realizzarla eh, quindi eccola qui creata ho mi ha dato le misure quindi mi sono basata su quelle misure per poter fare questa lavorazione um, quindi eh, come sempre se desiderate acquistare il filato vi lascio in descrizione il link al mio sito filati Elsa, per una taglia L andate a prendere almeno 350 grammi eh, di filato, per una taglia S, quindi una taglia più piccola, invece bastano 250 grammi. Mi raccomando, se però volete fare le maniche più lunghe, queste sono maniche a tre quarti, quindi arrivano all'altezza gomito, andate a prendere altri, 100, altri 50 grammi in più per fare i due rettangoli più lunghi che vadano come misurazione dal polso a polso. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo tutorial dove ci sarà una novità, quindi non una, una vecchia creazione... Che è no, rivisitata, però, proprio invece, un vero e eh, proprio tutorial. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video realizzare questa maglia io ho utilizzato il filato della mistrico filati linea Alice, il colore 35 che qui sembra un blu cobalto ma in realtà è un blu molto più scuro molto più spento che avete visto già nelle, nelle foto iniziali ed è per questo che io nella lavorazione che andremo a fare dove vi mostro come lavorare il motivo andrò a lavorare con un colore chiaro sia il beige, però sempre il filato alice quindi sempre una microfibra allora ehm, come vi dicevo questa è la versione maglia del vestito orchidea che ho realizzato qualche tempo fa la lavorazione qui è uguale ma in realtà è più chiusa rispetto a quella fatta per il vestito orchidea e andremo a realizzare due rettangoli una per la parte dietro una per la parte avanti per la parte avanti io sono andata a montare un totale di 228 catenelle la lavorazione si ottiene su un multiplo di 8 a cui poi vanno aggiunte 4 catenelle in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando per avere il rettangolo che va da gomito a gomito io ho montato lavorando con un certo numero 4 228 catenelle per la parte avanti mentre per la parte dietro io ho montato 204 catenelle eh, in quanto ho montato tre motivi in meno rispetto al davanti e ehm, quindi sempre un multiplo di 8 più le 4 catenelle detto ciò adesso vi faccio sul campione vedere come andare a lavorare la nostra eh, parte iniziale quindi questi due rettangoli naturalmente io poi lavorerò i giri in altezza eh, mi fermerò e vi dirò quanto se siete una taglia s andrete a fare dei giri in meno diciamo che comunque dovete calcolare che questo deve equivalere allo scalfo che va dalla spalla quindi fin sotto al braccio eh, mentre per una taglia l sicuramente dovete mettere qualche maglia in più a ah, una cosa che voglio dirvi già adesso quando andremo a lavorare il corpo della maglia io vi dirò che ho fatto una, due maglie alte in ogni archetto di due catenelle una maglia alta dove ho fatto la maglia bassa una maglia alta dove ogni maglia alta poi però sono andata in realtà a scucire a sfilare il giro e a rifarlo perché ho alternato e in alcune parti non ho fatto la maglia alta sopra la maglia alta perché altrimenti mi veniva troppo largo mi sono dimenticata di dirlo nella uh, parte in cui vado a spiegarvi il corpo quindi ve lo dico adesso mi vedete dire che bisogna lavorare due maglie alte in ogni archetto di due catenelle una maglia alta sopra ogni maglia bassa una maglia alta sopra ogni maglia alta io però poi sono scucito e ho alternato in alcune parti facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta in altre parti invece non l'ho fatta ma sono andata a lavorare direttamente due maglie alte in ogni archetto però ho sempre fatto la maglia alta sopra la maglia bassa questo perché la lavorazione mi stava venendo un po troppo larga visto che questa resta una taglia m detto ciò quindi possiamo andare a lavorare la nostra parte iniziale della maglia allora quindi andiamo a lavorare il nostro i nostri giri e andiamo subito a fare dopo aver fatto montate nostre catenelle io vi ricordo che qui ho un campione vado mi alzo con una catenella vado nella prima catenella delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare 5 maglie alte quindi una due tre 4 e 5 catenella di separazione, quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare le mie 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 quindi di nuovo catenella di separazione saltiamo 3 catenelle entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia bassa Catenella di separazione, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, facciamo volta insieme. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione salto 3 catenelle entro nella quarta e di nuovo a fare le mie 5 maglie alte 2 3 4 e 5 quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il primo giro andiamo a terminare il primo giro facendo una catenella salto 3 catenelle entro nella mia ultima catenella e vado a fare una maglia bassa abbiamo terminato così il primo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta catenella di separazione quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2, e si ricomincia da capo. Quindi salto tutto. Vado tra la prima e la seconda maglia alta. E realizzo una maglia alta. 2 catenelle. Vado dove ho la terza maglia alta. E realizzo una maglia bassa. 2 catenelle. Vado tra la quarta e la quinta maglia alta. E realizzo una maglia alta. 2 catenelle, e si ricomincia da capo. Quindi ancora. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2, vado nella terza catenelle nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta e realizzo una maglia alta 2 catenelle, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro vado a terminare il secondo giro facendo una maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta.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 Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di una catenella e realizzo altre due maglie alte una due quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e alizio una maglia bassa catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, catenella di separazione si ricomincia da capo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 5 maglie alte: una, due, tre, quattro, cinque. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione. 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle tra le due maglie alte una 2 3 4 e 5 quindi continua a fare questo per tutto il terzo giro andremo a terminare il terzo giro facendo sempre una catenella una maglia bassa sopra la maglia bassa una catenella due maglie alte nell'archetto di una catenella quindi una due prendo il filo conto da sotto 3 catenelle 1 2 3 entro nella terza e vado a fare la mia ultima maglia alta ho terminato così anche il mio terzo giro quarto e ultimo giro o mi alzo con una catenella o entro direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle di separazione vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle di separazione e quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi, vedete è uguale al secondo giro però abbiamo iniziato e termineremo con in maniera diversa quindi due catenelle di separazione vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo la maglia alta 2 catenelle vado nella terza catenella nella terza maglia alta e realizzo una maglia bassa 2 catenelle vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo la maglia alta quindi di nuovo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 Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i quattro giri che vanno sempre ripetuti. Prima di ripetere di lasciarvi vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. Catenella di separazione, entro nell'archetto di due catenelle che mi separano le due maglie alte e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 catenella di separazione, vado alla maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, di nuovo vado tra le due catenelle, tra le due maglie alte e rifaccio le 5 maglie alte. Si terminerà andando a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. Quindi adesso continueremo con il video, vi farò vedere, naturalmente, vi dirò quante volte ho ripetuto i quattro giri e poi come procedere. Vi ricordo solo è della modifica che ho fatto qui perché stava venendo troppo larga. Alcune volte non ho fatto più la maglia alta sopra la maglia alta, ma soltanto le due maglie alte nell'archetto di due catenelle, quindi ho alternato un po' allora io ho terminato i due rettangoli e quello dietro l'ho fatto più piccolo di tre motivi quindi sul davanti io vi ricordo che ho montato 28 motivi quindi dietro ne ho montati 25 a questo punto sono andata a fare in altezza i miei due rettangoli ho ripetuto i giri i quattro i giri del motivo per quattro volte più i primi due del quinto motivo quindi quattro volte il motivo più i primi due del secondo del quinto motivo stessa cosa anche dietro a questo punto bisogna andare a posizionare i marcatori per poter posizionare i marcatori mi raccomando fate combaciare dall'esterno verso l'interno le nostre due ehm, i nostri due rettangoli facendo andare in alto le catenelle iniziali e ho fatto combaciare sotto 8 forellini 1 2 3 4 5 6 7 8 e nella maglia bassa successiva sono andata a mettere il mio marcatore sia avanti che indietro stessa cosa da quest'altro lato ho fatto combaciare 8 fori e sono andata a mettere la maglia bassa sia avanti che dietro questo noterete che su davanti abbiamo più um, più gioco perché appunto abbiamo più motivi tre motivi in più questo proprio per poter avere eh, che la maglia non stringa sul seno e soprattutto quando andremo a cucire All'altezza delle spalle avremo qui lo scollo che cede. Quindi si fa lo scollo largo e non quello stretto e tirato che si fa solitamente. Uh, mi raccomando, vi ricordo che questa taglia è una taglia M tendente alla L. Quindi, se siete una taglia più piccola io vi consiglio di andare a mettere 9 marcatori eh, scusate 9 fori um, esterni e mettere il marcatore subito dopo il nono uh, motivo sia avanti che dietro mentre se siete una taglia lxl a questo punto mettete i marcatori direttamente dove avete l'ottavo fo forellino detto ciò quindi possiamo andare a lavorare il nostro corpo della maglia allora, quindi cioè, uh, andiamo a fare il nostro giro base. Io parto da dietro in modo da essere subito vicino al mio uh, marcapunti. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle. Che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo, rientro sempre nella stessa archetto e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso vado a fare una maglia alta entrando nella maglia bassa qui del dietro, tolgo il marcatore. Quindi entro nella maglia bassa sul davanti e sul dietro, entro nella maglia bassa del davanti e vado a fare la mia maglia alta. Quindi mi giro con la lavorazione per andare sul davanti, vado nell'archetto di 2 catenelle, e realizzo 2 maglie alte, di nuovo vado sulla maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una maglia alta dove ho la maglia alta 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una maglia alta dove ho la maglia bassa e continuo così quindi per tutto il mio giro base una maglia alta dove abbiamo le maglie alte due maglie alte dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcatore e anche in quel caso vi farò vedere come passare dal davanti di nuovo al dietro Allora sto arrivando al secondo marcatore ho già fatto la mia prima maglietta nell'archetto di 2 catenelle vado a fare anche la seconda prendo il filo e vado a togliere il mio marcatore e quindi vado a fare una maglia alta entrando nella maglia bassa del, del davanti oh scusatemi senza prendere già il filo quindi maglia bassa del davanti ma del dietro ma del davanti maglia bassa del dietro e vado a fare la mia maglia alta e poi di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e una maglia alta dove ho la maglia alta e di nuovo due maglie alte dove abbiamo l'archetto i 2 catenelle e procediamo così per tutto il nostro giro fino a terminare questo giro base poi vi, farò, poi vi farò vedere come andare a realizzare il il giro che poi è quello che ripeteremo sempre quindi continuo a lavorare così fino a terminare il giro a far vedere come fare poi quello successivo allora io alla fine ho ripetuto il mio giro di maglie alte rilievo per 40 volte arrivando a circa dallo scollo fino a, giù a 55 cm della maglia unica cosa dal secondo giro in poi sono passata a lavorare con l'uncinetto del tre e mezzo perché col 4 la maglia mi si stava allargando troppo considerato che comunque è una taglia m quindi mi stava diventando troppo grande quindi sono andata a lavorare con il tre e mezzo se vi risulta ancora troppo larga, superata il seno, mi raccomando potete andare a fare delle diminuzioni, quindi magari eh, lateralmente andate a fare due maglie alte chiuse insieme, in modo tale che le diminuzioni ci siano solo di lato e non ci siano anche sul davanti o sul dietro. Una volta fatto ciò sono andata a cucire le mie maniche. Ho cucito dall'interno verso dall'esterno verso l'interno fino ad arrivare dove ho la mia lavorazione del corpo della maglia e sopra sono andata a cucire per circa 44 cm. Cucitura classica, quindi semplice ago e filo e lo stesso filo della lavorazione passata avanti e indietro per 44 centimetri, sia da questa parte e da quest'altra parte in modo tale che come vedete lo scollo è comunque bello grande perché qui si ha la parte avanti che cade e quindi questo è lo scollo naturalmente potete farlo anche più ehm, scollato se volete e quindi chiuderlo meno io ho preferito chiuderlo eh, abbastanza detto ciò quindi la nostra maglia è terminata, ah piccolo consiglio magari l'ultimo giro eh, tornate a farlo con l'uncinetto il numero 4 in modo che sotto non si allarghi cioè sotto sia un po' più largo e non vi dia fastidio uh, Io la lunghezza mi piaceva com'era quindi la larghezza mi piaceva com'era quindi non sono andata a cambiare uncinetto. però in questo caso vi consiglio se avete i fianchi un po' più larghi di passare magari a lavorare non solo l'ultimo giro ma anche tipo gli ultimi 5 cm quindi gli ultimi um, 6-7 cm con l'uncinetto del numero 4 in modo tale appunto da riaverlo largo sui fianchi